Siamo negli studi di Asca News per affrontare un argomento particolare, il mercato al dettaglio dell'oro. Lo facciamo con David Campomaggiore, titolare di una catena di compro oro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il mercato al dettaglio dell'oro è un settore particolare, direi. Se ne è parlato molto e molto in negativo, ma sono tutte vere queste voci? Mi piacerebbe dire di no, eh, però in gran parte sono vere. Eh, non completamente, ovviamente, perché poi si tende sempre a enfatizzare le notizie negative, però abbiamo visto molto spesso su tanti servizi in televisione che raccoglievano ovviamente videotestimonianze, girando per i Compro Oro, di come questi, tra virgolette, truffavano un po' le persone. Ovviamente venivano messi in evidenza solo quei casi e, ahimè, se non c'è informazione molto spesso si rischia di capitare in situazioni spiacevoli. Lei proprio su questo ha scritto un libro, La verità sull'oro confessioni inedite del di un titolare di una catena di compro oro. Che cosa c'è scritto in questo libro? In questo libro ho raccolto tutto ciò che può essere utile per il consumatore per conoscere la materia ed evitare di cadere in situazioni poco piacevoli, quindi essere truffato o raggirato. Quindi è una guida per il consumatore per vendere al meglio il proprio oro e... Ci sono anche notizie molto curiose e interessanti sul mondo dell'oro, quindi per chi ama magari questo settore può approfondire in modo ehm, interessante la materia. Senta, in un periodo come questo di crisi ancora economica, l'oro è ancora un bene rifugio per gli italiani? Assolutamente sì, molte persone tendono a tenere l'oro proprio perché sanno che in ogni caso è una risorsa per il futuro, perché comunque vadano le cose, l'oro è un bene, come detto, di fugio, quindi non perde mai eccessivamente troppo valore, subisce dell'oscillazione dei mercati come tutte le materie prime, però è un bene che nonostante le crisi, nonostante eh, clamorosi capitomboli mondiali, mantiene sempre una quotazione abbastanza buona e quindi gli italiani che possono ancora lo tengono l'oro nei propri cassetti per il futuro, per i propri figli, per darlo magari in eredità quali sono gli elementi per capire se un negozio compro oro è valido se un negoziante ci dà fiducia allora innanzitutto io consiglierei di vedere le recensioni che ha ricevuto questo negozio quindi oggi siamo nell'era di internet una cosa molto utile che si può fare è vedere se altri clienti prima di te hanno mh, usufruito di questo, del servizio di questo negozio e hanno lasciato testimonianze positive perché se nessuno ha mai voluto spendere due parole per un negoziante c'è da pensare, inoltre magari si può anche fare una ricerca sul web per vedere se è, una, se è strutturato, se è un sito web, eh, se dà delle informazioni utili, utili e se non fa quella pubblicità chiamata ingannevole, quindi sparando cifre astronomiche solo per attirarti al negozio. E infine adesso c'è anche il registro eh, dell'OAM che è, un, è nato da pochissimo eh, ed è un registro nazionale in cui tutti gli operatori con Proro devono essere registrati. Ahimè, attualmente non tutti si sono registrati eh, rispettando i requisiti di, dei tempi di legge e questo ha portato sì che ci sono circa 600 operatori in Italia che stanno operando abusivamente attualmente, dichiarato proprio dall'Oam perché hanno fatto una pre-registrazione sul portale ma poi non hanno portato a termine tutte quelle operazioni da fare per registrarsi. E... Ci sono grosse sanzioni per chi opera ma ovviamente in modo abusivo, questo registro comunque è molto utile per il consumatore per vedere innanzitutto se il comproro a cui si vuole rivolgere è intanto registrato e quindi ha tutti i documenti in regola per poter operare. In chiusura, qualche consiglio per chi, a chi decide di vendere il proprio oro? Sicuramente pesare l'oro a casa prima di uscire, quindi utilizzare magari una bilancia anche di quelle da cucina vanno benissimo, però anche se c'è una variazione piccola di grammi, tra il peso reale, quello con la bilancia eh, ovviamente certificata che si usa in, un, in negozio e quello di casa, almeno si ha un'idea di quanto stiamo portando. In secondo luogo bisognerebbe vedere pezzo per pezzo ogni gioiello che si va a vendere la caratura e questo è facile vederlo cercando un simbolo inciso sull'oro che è un 750 all'interno di un rombo, questo significa che è oro 18 carati, quindi se abbiamo la consapevolezza che l'oro che stiamo vendendo è 18 carati, nessun comproro potrà mai dirci che la valutazione è più bassa perché la caratura di quel gioiello è più bassa, quindi già sappiamo che se qualcuno ci dice qualcosa di diverso sta cercando di raggirarci, e magari è il caso di andare via. Questi sono già due piccoli trucchi che fanno sì che la trattativa vada meglio quando si fa vendere l'oro e, e magari una cosa utile potrebbe essere mettere a confronto valutazioni di più negozi e non fermarsi al primo grazie grazie a voi